Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, quest'oggi vediamo cosa bolle in pentola su simdrivers.eu Allora voglio fare questo video proprio perché eh, insomma per darvi una carrellata, per fare una carrellata di tutti quelli che sono gli eventi che stanno per arrivare e quindi eh, le possibilità che avete di potervi iscrivere e per non perdervi nessuna possibilità appunto di poter accedere a questi eventi Messo da parte il campionato a sette forze competizione attuale Battle for the Ground che ormai è al giro di Boe e mancano solo due gare Avete subito imminente il, eh, vi metto subito la locandina, il Legend Know Out eh, il 18 febbraio quindi questo venerdì alle 21.30 come al solito for fun Con queste belle Legend che sono bellissime da guidare sul circuito di Morris, oh, Mores o Mores in Sardegna molto corto per far aumentare l'adrenalina, con una formula ad, in ad eliminazione in stile, eh, le sedie musicali. Basta giusto un po'. Oh! Sono tre gare, sprint da 20 minuti. Ragazzi. Vi lascio andare a scoprire e qui vi dico come fare. Basta leggere qui il QR code. Per accedere direttamente al canale dedicato appunto eh, di questa forfan, dove è spiegato tutto come funzionerà vi aspetto numerosi ragazzi perché mancano pochi posti e più siamo e meglio è quindi non esitate a leggere questo QR code e ad iscrivervi basta lasciare nome e cognome per l'iscrizione e poi andate a leggere come funzionerà questa, queste scale musicali dopodiché ragazzi QR code anche qui per l'iscrizione al prossimo campionato di queste fantastiche IndyCar IR18 dall'Ara Appena uscite nuovissime per R Factor 2 Inizia il 18 marzo finisce il 13 maggio Con 5 appuntamenti molto interessanti Con una formula eh, Super Poll in mezzo eh, Con due gare Una long, una short eh, 45-15 minuti Punti dimezzati Qualifica la Super solo per i primi 10 C'è una, fo una formula veramente fantastica A squadre ragazzi E in particolare vi, eh, vi dico affrettatevi perché mancano solo tre posti per tre squadre se non avete una squadra c'è un canale dedicato che se, se andate qui c'è scritto cercasi compagno mettete il vostro nome perché se potete se magari c'è qualcun altro che cerca potete fare squadra mi raccomando ragazzi questa è una formula molto interessante questa indie eh, un campionato veramente straordinario per quanto mi riguarda io vorrei veramente essere in pista per poter, poterlo fare eh, ma sarò in camminare commento a commentarlo <ride> quindi IndyCar e inizia il 18 marzo dopodiché ragazzi non abbiamo ancora tutti i dettagli però sabato 5 marzo normalmente parte la prima for fun endurance di sim drivers la prima in assoluto eh, durerà tre ore e mi pare che le squadre saranno <coughs> da due non ho altri dettagli, non so uh, il circuito, so che saranno le LMP3, ragazzi. Quindi molto interessante. Quindi state attenti e preparate già una squadra da due perché eh, appena inizieranno le iscrizioni, lanceremo le iscrizioni e lo faremo presto. Eh, sicuramente i posti andranno via eh, subito perché è un evento veramente molto interessante. Tre ore è sempre interessante e gli, le endurance vanno forti in questo momento. Dopodiché, ragazzi quindi questi sono eh, i, le due for fun quindi le legend più eh, la endurance e il campionato indie dopo questo di assetto corsa competizione tutte e tre saranno su refactor 2 ov ovviamente eh, stiamo preparando un campionato a marcord con una bella mod eh, stiamo impazzendo con fabio per trovarla eh, per cercare di eh, appunto fare un campionato che ci riporti alla memoria di quello che è stato uno dei primi assoluti che eh, diciamo ha lanciato SimDriver sull'organizzazione dei campionati. Quindi ragazzi, nella speranza che questo video vi sia utile per correre ad iscrivervi se non avevate visto questi eventi, eh, vi ho lasciato il QR Code ma vi lascio tutto anche in descrizione. Vi aspetto numerosi a questi eventi. Io ragazzi, come al solito, se questo video vi è piaciuto, pollice in su. Non esitate ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, tanto è gratuito. Attivate la campanellina per essere notificati ogni volta pubblico un video. Noi ci vediamo prestissimo. Da Fabris è tutto, ciao!